Mi dica, signor Cacarot, che cosa c'è che non va? Dottore, da un mese a questa parte faccio i miei bisogni alle sette in punto di mattina. Bene, mi sembra una cosa buona. La regolarità intestinale è molto importante. Scusi, scusi se la interrompo, dottore. Il problema è che io mi sveglio alle otto. <ride> Tesoro, dimmi una cosa, ma perché pensi sempre al passato? Tesoro, lo sai che amo il pomodoro. <ride> che è successo? Lascia stare. Ho saputo che mia moglie si è portata un altro a casa. Mentre io non c'ero Eh, dai, dai In fondo ci siamo passati tutti Si sa Ah sì? Dal tradimento? No, no, ma che hai capito, che hai capito Da, da tua moglie Sono un cane No, sei Goku Bau Come va con le voci? Le sente ancora? Mm, veramente, è da qualche giorno che non le sento Quasi quasi domani provo a chiamarle Le tue nuove tende sono belle ma perché piangono? Ma è ovvio, è perché sono tende da sole. Caro, sii sincero, preferisci una donna bella, una donna onesta o una donna intelligente? Nessuna delle tre, preferisco te, cara. Dottore, mi sento come se tutti mi ignorassero. Avanti un altro! Ehi, hey Peach, ma secondo te le scorregge pesano? Direi di no. Allora devo essermela fatta addosso. <ride> Ti amo. Dimmelo all'infinito. Ti amai?